grazie presidente come ha rappresentato la, la collega eh, sì, abbiamo, abbiamo anche discusso insomma, di, questa, di questa mozione e di tutta la vicenda che eh, personalmente non, eh, non conoscevo e, e su questo infatti eh, vorrei un attimo ripercorrere eh, qual è stata dall'inizio della consigliatura un po' eh, l'azione eh, degli indirizzi insomma, che abbiamo che supportiamo della, sul, sul personale e sulla politica diciamo, assunzionale che come sappiamo poi di fatto sono eh, deliberati dalla giunta capitolina quindi poi l'assemblea capitolina può in questo senso soltanto fornire eventuali insomma, indirizzi. E uno dei primi obiettivi che sono stati eh, a mio avviso tra l'altro eh, pienamente raggiunti è stato proprio quello di, eh, ad inizio consigliatura di ridurre lo stato di eh, precarietà che eh, era esistente all'interno dell'amministrazione eh, capitolina e riguardava proprio il profilo delle maestre degli insegnanti, dei nidi e delle scuole di infanzia e, e proprio lì eh, diciamo che anche grazie poi a tutto un dibattito che si è generato in campagna elettorale che poi ha portato a una normativa che ha visto e che vede la stabilizzazione di quel settore eh, tutto quel fronte diciamo, è stato così risolto proprio perché politicamente siamo contrari alla, eh, diciamo per così dire, a incrementare eh, la precarietà eh, dall'altro lato va detto che eh, con questa consigliatura Finalmente possiamo dire proprio per le carenze eh, di personale che sono state rilevate si è ripreso ad assumere eh, proprio notizia di credo qualche giorno fa o di ieri il fatto che eh, la Giunta abbia anticipato eh, di un nuovo piano eh, assunzionale che impatta sul 2018 e che vedrà quindi l'assunzione anche lì di vincitori del famoso eh, concorsone eh, o comunque insomma di quel tipo di profilo eh, per 2018. 100 unità e si è assunto soprattutto collega, diciamo, per profili a tempo eh, indeterminato eh, su eh, profili e famiglie professionali che sono richieste, diciamo, eh, per le esigenze dell'amministrazione. Si tratta diciamo, di, questa, di una situazione molto particolare che prevede quindi un profilo eh, che era stato pensato nel 2013 e che presumibilmente oggi potrebbe non essere più ancora adeguato e per questo motivo si richiede un approfondimento. E per questa ragione noi eh, ci siamo eh, riservati quindi abbiamo preso insomma in carico di approfondire la questione quindi non voteremo eh, contrari insomma, a questa a quest'atto di indirizzo ma ovviamente ci asterremo proprio per avere quindi il tempo necessario per poter capire fino a che punto eh, questa amministrazione possa farsi carico eh, di, questa, eh, di questa vicenda. Già eh, abbiamo incontrato nella precedente eh, seduta d'assemblea a margine insomma, lavoratori, eh, che i lavoratori, coloro che hanno partecipato quindi, a questa graduatoria, lo dico per essere chiari, a noi il modello eh, attuale dei de, de, de concorsi pubblici assolutamente non ci piace perché poi di fatto vede le persone partecipare ad un concorso magari nel 2010, attendere poi per otto anni, magari in quegli otto anni le persone perdono la professionalità, perdono la, la speranza anche di potersi poi vedere un futuro eh, assicurato e certamente è un pensiero che eh, anche quello ovviamente degli idoni e dei vincitori che ha visto sicuramente questa amministrazione in prima linea nel corso di questi due anni per cercare di chiudere quanto possibile i graduatori esistenti, anche richiedere al Parlamento eh, quando c'è stato nell'anno passato insomma, la proroga delle graduatorie vigenti quindi da questo punto di vista politicamente siamo tutti d'accordo. Per quanto riguarda il caso di specie, come ho detto alla collega, quindi stiamo cercando di fare degli approfondimenti sul caso eh, e per questa ragione quindi ci asterremo eh, sul punto ringraziando comunque insomma, del lavoro che è stato fatto. Grazie. Grazie,